Ciao ragazzi, in questo video vedremo come si risolve un sistema lineare con il metodo di sostituzione Prima vedremo un po' di teoria e poi un esempio Allora cos'è il metodo di sostituzione? È un metodo per risolvere un sistema lineare Quando questo ammette soluzione è quello di sostituzione Cioè si seleziona un'equazione e in questa equazione una variabile. Si esprime questa variabile in termini delle rimanenti e si, sostituì, e si sostituisce questo valore nelle altre equazioni. In questo modo, tutta l'equazione selezionata, si ha un sistema con una variabile di una equazione di meno. Iterato il procedimento arriveremo ad un sistema con una sola equazione in più variabili e con più equazioni ma una sola variabile nel primo caso il sistema mette infinite soluzioni altrimenti ne ammette al più una o nessuna se le equazioni che si ottengono sono incompatibili allora andiamo a vedere un esempio qui abbiamo un sistema lineare con tre equazioni e tre cognite cioè x Y, z, e le equazioni sono queste quindi lo riscrivo il mio sistema è la prima equazione x più 3y più 4z uguale 1 x meno 2y più z uguale 4 la seconda equazione e la terza è x più y uguale 0 allora andiamo in teoria e facciamo passo passo il metodo mi dice si seleziona una equazione e in questa equazione una variabile si esprime questa variabile in termini delle rimanenti e si sostituisce questo valore nelle altre equazioni andiamo a fare questo quindi questo che devo fare io è di scegliere un'equazione delle tre e risolvere per una variabile quella più facile si vede è la terza Qua. 1 z e la vado a risolvere per z allora questo sarà le altre due rimangono le stesse x più 3y più 4z uguale 1 x meno 2y più z uguale 4 e questa la risolvo per z cioè z sarà uguale con meno x perché x va dall'altra parte e cambia segno poi questo che devo fare è di sostituire dove z meno x quindi il mio sistema diventa x più 3y sostituisco meno x cioè meno 4 o lo faccio così, così capiamo meglio per meno x uguale 1 x meno 2y più il meno x uguale 4 e questo rimane lo stesso faccio i calcoli x più 3y più per meno fa meno 4x uguale 1 x meno 2y più per meno fa meno x uguale 4 e questo rimane ancora lo stesso da questo risulta x meno 4x fa meno 3x più 3y uguale 1 qua abbiamo x meno x fa 0 quindi meno 2x uguale 4 e questo rimane ancora lo stesso da questo risulta che qua abbiamo meno 2y uguale 4 quindi meno y uguale con 4 fratto 2 cioè 2 cioè questo qua è uguale con y uguale con meno 2 z uguale con meno x e poi vado a sostituire questo su questo cioè meno 3x più 3 per meno 2 uguale 1 da questo abbiamo che meno 3x meno 6 uguale 1 y uguale meno 2 z uguale meno x. Abbiamo che meno 3x uguale con 6 più 1, cioè 7, y uguale con meno 2, e z uguale con meno x. E da questo possiamo ricavare che x uguale con meno 7 terzi y uguale con meno 2 e z uguale con meno x cioè meno il meno 7 terzi cioè meno per meno 7 terzi cioè abbiamo che x uguale con meno 7 terzi y uguale con meno 2 e z uguale con meno il meno 7 terzi 7 terzi adesso per controllare se i valori che abbiamo trovato sono corretti basta di sostituire dove x y e z i valori trovati dove al nostro sistema lineare cioè abbiamo x più 3 y più 4 z Deve fare 1, cioè x meno 7 terzi più 3 per meno 2 più 4 per 7 terzi questo deve fare 1 Facciamo i calcoli Quindi abbiamo meno 7 terzi più 3 per meno 2 fa meno 6 più 4 per 7 fa 28 terzi e da questa abbiamo 28 meno 7 fa 21 terzi meno 6 e da questa abbiamo che 21 fratto 3 fa 7 meno 6 fa 1 eccolo poi sostituiamo su questa qui nella seconda x cioè meno 7 terzi meno 2 per meno 2 più 7 terzi questo ci deve dare come risultato 4 quindi abbiamo meno 7 terzi più 7 terzi vanno via e meno 2 per meno 2 fa 4 abbiamo trovato subito il nostro risultato e poi l'ultima x più z cioè meno 7 terzi più 7 terzi che fa 0 abbiamo trovato subito il risultato e da questo abbiamo capito che le nostre soluzioni sono corrette per adesso è tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video e tante offerte per i miei corsi su Udemi. alla prossima, ciao!